Premier League, tanta elettricità, ma nessun gol, 0-0 tra Chelsea ed Arsenal. Fonte immagine, Twitter chiocciola Kelsey AFC. Il derby di Londra a Stamford Bridge si chiude a reti inviolate, sul proprio campo, il Chelsea, nella quinta giornata Premier League. Non va oltre lo 0-0 contro l'Arsenal dopo 90 minuti di altissima tensione ed equilibrio, con occasioni nitide da ambo le parti. Un punto che sta meglio agli ospiti, i quali hanno mandato buoni segnali dopo i 5 gol subiti ad Anfield con il Liverpool. 7 i punti per i Gunners, 10 per i Blues. Fonte immagine, Twitter chiocciola Arsenal. Le scelte meno parte dalla panchina Hazard, ancora non ha il meglio della condizione. Conte sceglie ancora William alle spalle di Morata insieme a Pedro, mentre a centrocampo Fabregas è preferito a Bakayoko per affiancare Kanté. Rientra Kyle dalla squalifica e si riprende il posto in difesa. Diverse assenze invece per Wenger. Che punta sui vobby sulla tre quarti al posto dell'infortunato Ozil. Panchina anche per Sanchez, che è becca a supportare la Kazak col nigeriano. Nessuna novità tra difesa e centrocampo, con Colasinac largo a sinistra e Momrel basso tra i tre. Fonte immagine, Twitter Chiocciola Arsenal. Subito ritmi infernali imposti dal Chelsea, Pedro vede spazio dopo 160 secondi e chiama Cech alla prima parata, l'Arsenal è un po' in confusione in avanti nei primi minuti, mentre i Blues giocano a memoria e sono pericolosi con i movimenti di Morata. Al quarto d'ora gli ospiti si risvegliano di prepotenza, andando ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Webeck, servito da Bellerin. Nemmeno 60 secondi dopo ancora lo spagnolo a destra vola, stavolta il destinatario è la cazzette che gira di destro tra le braccia di Tour lucido a tenerla in due tempi, l'estremo belga è impegnato anche da Colasinac pochi minuti dopo, in 5 minuti negativi per i campioni d'Inghilterra in carica. A scuoterli è Pedro, lanciato da Fabregas solo davanti a Ceca attende troppo e si fa ipnotizzare dall'estremo Ceco, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo. Oh no! oh no! Dopo la spuriata torna il sereno in campo e la partita vive una fase di stallo con ritmi più bassi, smuove la situazione Xaka con un siluro dai 30 metri che sfiora il palo alla sinistra di Courtois. Il Chelsea sembra pigro e meno vivace, anche se si difende bene non lasciando spazio agli avanti dellarsenal, soprattutto con un ottimo David Luiz, che anticipa spesso e volentieri la cazzette. Ci provano allora i centrocampisti in rosso, in particolare è Ramsey che sfonda sul centro-sinistra e rientra sul destro con cui calcia in qualche modo, ma sul palo. Sulla respinta la cazzette è poco coordinato e si mangia il vantaggio col sinistro a porta vuota. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Fonte immagine, Twitter chiocciola Premier League. Al rientro in campo nonché Pedro, acciaccato dopo uno scontro nel primo tempo, problema al ginocchio, dentro Bacayoko e Fabregas più avanti. Chelsea comunque propositivo, William di potenza trova le mani sicure di Cech. La gara si riequilibra presto, dopo uno spavento per Coscelny, che si prende un calcio in faccia da David Lewis, il francese non solo torna in campo, ma è anche decisivo per murare un destro di Alonso, innescato da uno strappo di bacayoko in mezzo. Risponde con un buon frasseggio la squadra di Wenger, manovra elaborata e non adeguatamente rifinita in zona gol. Prova anche la soluzione individuale con la Sinac all'ora di gioco, Cueta in area lo tiene a bada. Metà ripresa e si alzano i pezzi grossi dalla panchina, da una parte Sanchez per la Cazzette, risposta con Hazard per William. Obbligata invece la sostituzione di Webeck che si infortuna dell'adduttore e lascia campo a Giroud, cambiando volto all'attacco. Cambiano gli attaccanti, ma a far spaventare Stanford Bridge al quarto d'ora dal termine è Mustafi, che incorna in porta una deliziosa punizione di Xhaka, esulta il tedesco, ma l'assistente segnala il fuorigioco. Risponde Hazard con un lampo dei suoi, rientra sul destro chiamando Cech all'intervento in presa. Non preciso invece Fabregas, sul fondo il suo tentativo da lontano. Fonte immagine, Twitter Chiocciola che il AFC. Il Chelsea prova nuovamente l'assedio nei minuti finali, riuscendo a pressare senza però calciare verso la porta. Gli ultimi tre minuti blues li passano anche in dieci uomini per un'entrataccia di David Luizu con la Sinac, sullo stinco col piede a martello, rosso diretto per il brasiliano, che era anche già ammonito. Nel recupero l'intensità si mantiene altissima, ma non cambia il parziale. 0-0 dopo 4 di recupero, un giusto punto a testa dopo una partita di fuoco.